Salve amiche ed amici, qui il vostro Santenciani. In questo momento mi sto registrando con un piccolo cellulare che è di mia zia che è venuta a fare a casa nostra le vacanze di Natale. Si assomiglia molto al mio Galaxy Young eh, 5360. È uguale, solo che ha il bottone Home più largo e stretto e mi sembra che una nuova versione con rispetto al galaxy young 53 60 perlomeno io prima non l'ho vista però c'è la stessa camera c'è il sistema android 4.0 molta più memoria 2 gigabit interni però ecco appunto la delusione di questo modello nuovo è che ha la stessa camera di 2 megapixel anzi è molto meno brillante la visione che ha con la Camera fotografica e la filmatrice. Beh, bando alle ciance, ho caricato adesso col mio account perché mia zia non ha eh, né email né account di Google Plus né nulla di questo genere perché volevo provarlo eh, con rispetto al mio Galaxy Jung come veniva un programma perché nel mio Galaxy Jung non posso scaricare Sprecher Studio. Allora ho voluto eh, caricarlo in questo cellulare è molto divertente. Perché con spreker studio, come dicevo. In pratica si può usare sprecher come nel computer con gli effetti speciali, che adesso non ho gli auricolari, quindi non ho sentito cosa sia successo. Però questo cellulare almeno c'è un microfono molto più sensibile, non devo parlare appiccicato al cellulare. Allora innanzitutto mi devo scusare con tutte e tutti voi, perché erano mesi che volevo fare un programma in speaker e a parte questo fatto degli effetti speciali, eh, non c'è nulla di nuovo nella maniera in cui... Si, si usa sprechere al cellulare a parte il fatto che il cellulare più piccolo della mia zia è più nuovo della samsung che non so che, che cellulare sia perché non, non portano scritto il nome però dicevo c'è il privilegio questo cellulare di avere un buon microfono Io intanto sono incazzatissimo perché il mio tablet euro case che non è eh, europeo e eh? americano, nord americano eh, mi è durato otto eh, mesi poi si è iniziato a portarlo al centro di riparazioni della eh, riconosciuto dalla fabbrica mi hanno cambiato la placca quattro volte e lo hanno riparato otto e adesso l'ultima volta risulta che la placca che gli hanno messo dicendo che era nuova c'aveva cioè degli archivi mp3 e non prende bene l'usb e poi è il microfono rotto che parli e si ascolta molto basso quindi vi consiglio a tutti voi vivamente di non comprare euro case e di comprare samsung o lg comunque il motivo di questo mio programma è che vi voglio eh, augurare a tutte e tutti voi delle felici feste natalizie spero che questa vigilia e eh, domani natale siano uh, molto buoni, che vi portino pace, serenità, fratellanza, eh, amore, tanti bei regali che io quest'anno non ne avrò, perché come molti di voi abbiamo dei problemi finanziari ed economici in casa, però non mi starò alla mia. Una cosa che vi chiedo, forse non per avere un regalo di Natale, ma almeno per tirare avanti, visto che io sono youtuber, e di andare nel mio canale di youtube e guardarvi tutti i miei video in questo modo mi potrete aiutare economicamente perché forse youtube mi arriva a pagare 100 dollari ogni tanto quindi vi prego, eh, se volrete aiutarmi voi che mi ascoltate guardate tutti i miei video in youtube perché io mi possa avvicinare aumentando le visioni del mio canale santenchan di youtube alla soglia nella quale youtube mi arriverà a pagare almeno un centone di dollari ogni tanto, una volta all'anno, che ne so, perché ne avrei fottutamente bisogno. Quindi vi ringrazio già da adesso per eh, aiutarmi. Se volete aiutarmi in questo Natale, guardate tutti i miei video eh, nel mio canale di YouTube. Il link lo troverete eh, nella descrizione del canale di Sprecher. Ho fatto delle recensioni sui Natale, sui regali di Natale e sulle vacanze di Natale e a me il regalo che più mi piacerebbe sarebbe o un Note 5 che sta per uscire della Samsung, un Galaxy Note 5 che sarà per uscire a settembre o un uh, Samsung Galaxy S6 oppure un uh, Apple iPhone 7. Comunque un cellulare rinomato di alta gamma. Con tutte le cose che, cattive che stanno succedendo nel mondo, io mi auguro che il nostro paese abbia un po' di pace e di respiro questo Natale e che l'anno nuovo sia migliore di questo 2014, che l'anno nuovo 2015 sia migliore, se no che viene a fare, ci teniamo l'anno vecchio. Poi vi ringrazio a tutte e tutti voi per iscrivervi al mio canale e per continuare a seguirmi, anche se a volte io faccio dei silenzi radio troppo prolungati. Non so come mi, mi potrete perdonare, come farmi perdonare, però faccio questo programma radio adesso che ho tempo. Poi dovrò disinstallare tutti i programmi che ho messo nel cellulare perché mia zia non li utilizzerà se no gli rubano memoria e batteria. Un saluto a Laura Pezzino e a tutti quelli che mi seguono da sempre, anche su altri social forum. Eh, grazie di seguirmi. Buon Natale a tutti. Il prossimo messaggio lo registrerò col mio cellulare o col computer. Adesso ho cose da fare e quindi faccio un messaggio breve. Tanto non ho nulla da dire, quindi non vi vorrei rubare del tempo. E poi non è in diretta quindi grazie a tutte e tutti per seguirmi buon natale buona vigilia grazie per apprezzare le mie trasmissioni così come le faccio a ruota libera senza copione perché è per comunicarvi le mie impressioni a tutte e tutti voi così come faccio in youtube grazie amici ciao